a mangiare il nel quartiere che al allora, questo è un negozietto facciamo vedere un più, è un bazar è un bazar che un po' tutto vende anche le lapide fiori e eh, non lo so, bene. Ma... per il prima dopo ora prendiamo la fanno la pasta e la mettono in quel pozzo saggio pozzo Buongiorno Buon appetito! Eh, sarebbe un'idea. Non, non, quindi... non ci serve sempre, quindi... Quindi pieghi e lo consiglio. Adesso è qualcosa così. Sicuramente si trovano anche da un bar che in trovano. Non Immaginaci in un bel giardino, un bosco. Comunque, devo dire una cosa che a me è abbiamo scoperto una passione in comune dopo anni che stiamo insieme. Io oh, vabbè, pensavo vediamo. che tu adorassi queste cose e tu non sapevi che io le adoravo. Ecco. E allora abbiamo deciso di andare. Ci siamo fatti un'idea su cosa comprare e cosa non. siamo diciamo... Prendiamo oh, Si è rotto No, si è sfaccato <ride> Si è, è rotto no? Si è rotto Si è perché qua... qua ci sono delle cose cioè Non so cosa Ah, per la pianta la pazzetta, la pazzetta. Oh, è... oh my god Aspetta la Qui è grande Oh, è enorme oh. fammi vedere come si chiude ok avevo ah. voluto le spiegazioni quindi ora ci prendiamo facciamo questa brutta figura qui in video okay. sì? ah, così si sento le spiegazioni ok si deve piegare un To do this, I go From the upper and lower and, and in the pinning off a plate. see. Then lift up. <laughs> <laughs> okay. I'm falling down. I'm going down. Are you going down? mi dice di pregare così quindi per me la dittatura la fatti mi sta prendendo un pregare così Eh no. <ride> <ride> Abbiamo chiuso finalmente la toilette. Dai, allora non è difficile. Se ci sei riuscito... Vabbè, questa oh. la mettiamo via. Oh. Abbiamo preso un paio di sedie. Mm -hmm. oh. Sono buone che le porta manina quando si prendono i pesci oh, si, mettono... si mettono qua dentro i pesci sono per noi non servono più basta un attimo Ah. cos'è il nostro coglione è tirato così ci siamo andati male e mangiati le pezzi, se le mette le <laughs> <rires> che non ciò che aspetta si deve mettere giù un po' se lo facciamo un qua messo anche appasso pasta sì. non è male come Devo scendere dalla macchina. Paperetta, ti togli? Oh. Oh. Togliete. Oh. Ciao, Paperetta. Che c'è? Vieni qua. Che c'è? Eh? Che ci fai qua? Ah, dice che c'è la ragazza dall'altro lato. Quindi deve andare dalla ragazza. E dove è la ragazza? Dove mm. ce l'ha la ragazza?